Ciao, sono Marco, sono andato a correre e questa volta sono andato molto, molto oltre, veramente molto oltre, il corpo diceva no in tutti i modi e la mente continuava ad andare avanti, l'ultimo modo che era rimasto al mio corpo per dire di no era l'arresto cardiaco, ora ho bisogno di, di liquidi e tu ti spingi mai oltre? Quanto ti spingi oltre? E se non ti spingi oltre, come fai a sapere quali sono i tuoi limiti? Perché conoscerai i tuoi limiti, solo nel momento in cui andrai a superarli o almeno tenterai di superarli ma almeno devi tentare un saluto ciao